Cosa sono i primi 12 articoli della Costituzione italiana? I primi 12 articoli della Costituzione italiana indicano i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Sono principi cardini che devono essere rispettati da tutte le leggi.